Yusuf Alayhi Salam Yarakub Atava Israel and the Pravajak and Damagan Ayrunu Yusuf Nibi Adehem Egyptil Paranam Nadatirunu Akalatu Ayrandiva Sangunda Nailin Deshakaya Nahar Yusuf Ayidam Divasam Atava Alfiyam Yenapadam Lobichundaya Alfayum Pradeshatu Udayana Yi Nadi Uriganadu Yi Nadigaranama Pradeshami Podium Kunu Cairo Ilnan Yenbadi Kilometer Tecubadin Yarana Shu Ai عليه Ali